Va bene, allora ehm, oggi facciamo qualche esercizio sui cani d'uso che abbiamo visto insieme la settimana scorsa. Permettetemi solo prima di aggiungere una piccola appendice eh, sul, sul livello di descrizione dei cani d'uso che non abbiamo avuto tempo di farvi vedere. Allora, questo esempio essenzialmente mm. l'ho messo per, l'ho richiamato perché allora, essenzialmente ci ricorda quasi tutto ciò che possiamo fare con i casi d'uso, nel senso che non ci sono proprio tutti i costrutti, ma abbiamo la nozione che ci sono degli attori, dei casi d'uso, delle partecipazioni di attori ai casi d'uso, con un ruolo di attore primario, talvolta anche se è un'eccezione abbastanza rara, possono esserci degli attori di supporto, eh, ossia a, ulteriori attori che aiutano l'attore primario a completare questo obiettivo in questo caso si fa vedere che un attore di supporto ma potrebbe anche essere primario è un no, una, non è una persona vera ma è un servizio informativo esterno per esempio il servizio informativo della, della banca no? è, su, è possibile, anche qui eh, siamo in una casistica molto limitata di, di, di, di casi in cui questo possa essere eh, richiesto e poi ci possono essere delle relazioni tra i vari casi d'uso, le due relazioni che abbiamo visto che sono la relazione di inclusione, quando un caso d'uso include alcuni passaggi che sono comuni magari ad altri casi d'uso e quindi possono essere messi diciamo all'esterno, ehm, oppure di estensione, quando l'utente a un certo punto può cambiare l'obiettivo che si è dato durante l'interazione con il sistema, l'include e l'extend. Eh, dicevo eh, questi, casi, questi obiettivi questi casi d'uso possono essere descritti a vari livelli di, di, di completezza, di estrazione di dettaglio cioè uno potrebbe definire dei casi d'uso a livello molto alto che noi chiameremo livello summary dove immaginiamo un caso d'uso eh, che sono lo studente gestisce il proprio carico di dati. per riprendere gli esempi che facevamo la settimana scorsa e quindi non è un obiettivo specifico, è un'area funzionale del sistema in cui l'utente vuole entrare, che è diverso dall'utente che gestisce la tesi, le richieste di tesi, pensando sempre al sistema della, della didattica. Dopodiché questo livello summary, che è un, come dice nome, summary, un aggregato a livello diciamo così, eh, generale, più generale, più il dettaglio che verrà dopo, al di sotto di questo livello summary ci sono gli, gli specifici obiettivi dell'utente quindi livello user goal, livello in cui si vede effettivamente l'obiettivo dell'utente allora a livello user goal potremmo dire ovviamente eh, l'utente vuole so, inviare una richiesta in tesi vuole inviare richieste completamento tesi, vuole caricare il lavorato finale e questi passaggi qua che sono le singole azioni che posso fare all'interno dell'ambito più ampio, come chiamiamo lo Summary eh, della gestione della tesi. quindi eh, lo, lo ce ne accorgiamo perché nel momento in cui parliamo di user goal c'è un obiettivo specifico che si completa con un'azione specifica e di solito abbiamo anche un verbo che ce lo denota carica, inserisce richiede mentre invece a livello Summary come dicevamo Pongo l'obiettivo di svilupparci di entrare, di fare qualcosa all'interno di un'area funzionale però questa area funzionale ci sono varie cose varie azioni possibili per cui mi manca anche la specificità del verbo per cui dirò gestisce il proprio profilo gestisce la, la, la tesi, gestisce il carico didattico questo verbo a me devo usare questo verbo gestire che è molto generico all'interno gestisce il proprio profilo, vuol dire cambia la fotografia vuol dire lo rendi eh, modifica le impostazioni di privacy, vuol dire no, tante altre azioni specifiche quando entro nello specifico riesco anche a dire che, quando rimango nel generico e eh, sono più nel vago ciò che riesco a specificare è come dicevo cellulare funzionale lo lavoro sul profilo, sulla tele, sulla carriera eccetera quindi a livello di decomposizione per evitare di avere una distesa piatta di centinaia di casi d'uso a livello user goal, di cui, tra cui è difficile poi orientarsi, quello che si può fare è identificare le aree funzionali del sistema attribuendole agli attori che le possono utilizzare facendo un diagramma di casi d'uso a livello summary, alcuni casi d'uso molto generici. Eh, appunto come linea guida vi direi lavorando per aree funzionali del sistema Dopodiché ciascun caso d'uso a livello summary può essere esploso attraverso un opportuno uno o più diagrammi dei casi d'uso a livello user goal che vanno a dettagliare quali sono gli user goal specifici all'interno di quell'ambito di quell'area funzionale e quindi fare un diagramma generico e una serie di diagrammi specifici um. Il livello più basso è il livello che qua chiamiamo subfunction, sottofunzione, che è dedicato quasi sempre ai casi d'uso inclusi, che non sono dei propri casi d'uso perché manca l'obiettivo specifico, il valore aggiunto per l'utente, bensì sono alcune funzioni, sottofunzioni che vengono utilizzate dagli altri casi d'uso, quindi è il livello più dettaglio. Quindi se il caso d'uso è voglio caricare un corso nel carico didattico a, a livello di user goal, a livello sub-function avrò la funzione che mi permette di selezionare un corso dall'elenco dei corsi possibili, che è una cosa non banale, per cui magari va descritta da parte, perché quindi fare le ricerche, selezionare, aggiungere, togliere, eccetera, eh, ma eh, da, da solo non serve a nulla, cioè non è un obiettivo in sé quello di trovare un corso in un elenco, è una sorta funzionalità che è utile, funzionale, asservita al scopo di, che invece ha un valore per l'utente, allo scopo di aggiungere un corso al periodo didattico. Quindi abbiamo questi tre livelli, quindi è sempre bene chiarirci di quale livello stiamo parlando. Per default, se è sottinteso, se non diciamo nulla, parliamo sempre del livello di goal. Ok? Quindi normalmente quando si parla di caso d'uso, senza specificare ulteriormente, ci stiamo riferendo ai casi d'uso a livello di user goal, che sono quelli rispetto ai quali abbiamo fatto praticamente tutta la discussione la volta scorsa. Se invece vogliamo scendere di livello oppure salire di livello, allora espliciteremo casi d'uso a livello summary oppure casi d'uso a livello sub function. Ehm, come come lo indichiamo? Beh, i casi d'uso a livello summary dicevo, sono un po' una sorta di indice, no? table of contents, di quelli che saranno i casi d'uso a livello user call. Come, come facciamo a identificarlo? Beh, etichettiamo nel caso in cui facciamo un caso d'uso a livello summary con la parolina, con lo stereotipo summary, il caso d'uso stesso, così non ci confondiamo. Quindi, ti dice il, il cliente può gestire sia le. Tre, può, Gestire le transazioni oppure entrare nella parte informativa del sistema e l'impiegato può fare operazioni di manutenzione, poi quali siano queste operazioni di manutenzione o quali siano questi eh, contenuti informativi che il può, a cui il cliente può accedere, da questo lo scopriremo quando vedremo il caso di user goal relativo a quello specifico a caso di summary o a quell'altro specifico a caso di summary. Ehm. Vabbè, la stessa cosa con i sub function l'avevamo già visto prima, eh, questo stesso diagramma di prima, qui abbiamo specificato meglio che questi casi autorizzare autenticare sono casi d'uso a livello di function così come vedete non, non hanno un attore primario, no? perché una sottofunzione non è quasi mai un obiettivo di per sé che abbia valore aggiunto per l'attore primario. Qui per completezza abbiamo notato con user goal anche il caso di uso livello user goal, ma visto che vale la regola del sottinteso, user goal possiamo anche ometterlo, non specificarlo, no? eh, Perché comunque la versione è sottintesa. Mentre invece il caso subfunction e il caso summary se capita lo dobbiamo indicare esplicitamente nel disegno. Ok, ehm. proviamo a applicare queste cose al nostro esempietto solito dei vaccini, no? che è relativamente semplice soprattutto perché ha pochi attori o meglio la maggior parte delle azioni vengono fatte da un attore solo però cerchiamo di capire qual è allora da dove partire? è sempre partire dalla comprensione del sistema però un modo relativamente facile di costruire diagrammi di casi d'uso è quello di, di partire dai diagrammi dell'attività che comunque ci danno già una descrizione funzionale anche se macroscopica di ciò che il sistema può fare allora, ci cioè andiamo a rivedere il diagramma di attività e cerchiamo di nucleare quelle che sono le azioni indipendenti tra di loro di senso compiuto e limitate nel tempo e nello spazio l'abbiamo chiamato così la volta scorsa che i singoli attori possono svolgere eh, cioè. questi saranno i nostri casi d'uso quindi ci accorgeremo a volte che una singola azione a livello di activity diagram in realtà implica 3-4 casi d'uso diversi, perché magari quell'azione lì, come l'avamo scritta, era semplice, ma poi quando ci immaginiamo come deve essere svolta richiede, può essere svolta in modi diversi può essere fatta in più, in più tappe diverse, e allora da una singola azione ci si faremo più casi d'uso. Oppure potete avere un insieme di azioni che abbiamo articolato con un dettaglio maggiore nell'activity diagram salti fuori un solo caso d'uso a livello di servo. Perché magari quella è una scelta che, che però eh, essenzialmente bisogna arrivare fino in fondo perché abbia un valore eh, per l'utente, quindi non posso fermarmi a metà e dire il caso d'uso fino a qua, poi dopo c'è un caso di uso diverso. Ricordiamo sempre che il caso d'uso lo posso dichiarare concluso quando c'è un obiettivo, questo obiettivo ha senso per l'utente e questo obiettivo è stato raggiunto. Mm -hmm. Ok, allora andiamo un po' a vedere cosa abbiamo fatto noi, noi avevamo. Eh, diversi casi d'uso su cioè, diversi diagrammi di attività ad esempio questi sono indicati in ordine alfabetico ma se noi partiamo c'era una dati anagrafici della famiglia adesso prendiamo una qualunque delle varianti non ci interessa perché non stiamo dovevamo tutte le azioni re preliminari relative alla registrazione della famiglia e alla modifica dei dati anagrafici della famiglia stessa no? dei figli della famiglia stessa essenzialmente. Ehm, allora, chiediamoci quali siano gli attori coinvolti e i casi d'uso, quindi gli obiettivi che questi attori possono porsi. In questo caso tutto questo diagramma di attività, l'unico attore, attore è sempre solo la famiglia, che è l'attore principale della maggior parte no, delle, dei, di questo sistema quando parliamo del, del sistema informativo ovviamente non c'è un caso d'uso non c'è un attore perché non c'è un'interazione col sistema la regoletta che dice che un, che un attore può anche essere un sistema è un sistema esterno però non è il nostro sistema quindi quando parliamo di azioni svolte dal sistema informativo questo non genera, non ricade in nessun caso d'uso dopodiché prendiamo questo diagramma, quanti casi uso faremo? ci sentiamo di fare? allora quali sono gli obiettivi indipendenti di senso compiuto che la famiglia, visto che la famiglia è un attore, si può dare E quindi ne vedo due, il primo caso è registrarsi al sistema che posso fare oggi mi registro, domani devo verificare i dati, lo posso fare in due momenti diversi e quando mi sono registrato comunque dentro di me ho fatto un passo avanti, è un'azione indipendente, è un'azione che mi porta comunque un certo valore, un certo significato e poi eh, questi altri, il resto del diagramma probabilmente è un caso d'uso solo perché potrebbe essere famiglia legge i dati presenti e dice se sono corretti se mi fermassi lì avrei la famiglia che dice che i dati sono sbagliati questo però non è compiuto cioè, sono sbagliati e allora? cosa allora ci fai? allora li correggi. quindi io questo lo potrei vedere in due modi diversi io vedrei un unico caso d'uso che si chiama famiglia corregge o verifica e corregge, ma corregge meglio i dati anagrafici, o oh, al limite potrei vedere due casi d'uso, uno semplicemente famiglia visualizza i dati anagrafici con un'estensione sulla correzione dei dati stessi. Però questo adesso ci ragioniamo tutti a mano. Quindi ciò che stiamo dicendo è che esiste a livello, e quindi creiamo un diagramma dei casi d'uso a livello di casi d'uso diciamo un diagramma a livello summary che ci riassume tutto da cui poi andremo a costruire i singoli diagrammi a livello di circolo e stiamo dicendo che il nostro attore principale è la famiglia attenzione che se io scrivo famiglia qua si arrabbia non me lo lascia scrivere perché mi dice no ma guarda che famiglia è una parola un nome che hai già dato esiste già è il nome della classe okay? e quindi tagli un nome diverso allora io certo, per, per non inventare i nomi strani lo tendo a chiamarlo act come actor trattino famiglia quindi tutti gli attori li chiamo act qualche cosa e così evito no, problemi di conflitto di nomi. Questo però mi ricorda una cosa importante che abbiamo detto già detto nella prima lezione, che un conto è l'umano che agisce col ruolo di famiglia all'interno del sistema e quindi fa cose. Fa cose nel diagramma delle attività, vedo quali sono le sue competenze, è il soggetto delle azioni e diventa attore nei casi duri. Un conto sono le informazioni che il sistema informativo ha sulla famiglia. E quindi se le informazioni sono dati scritti su un foglio di carta e che non fanno azioni, non compiono nulla. E qui ce lo ricorda. Guarda che non puoi chiamare nello stesso modo la persona e i dati sulla persona. Sono due cose completamente distinte e compaiono in luoghi completamente diversi. Questo okay? ci sembra sempre eh, ovvio, però nei, nei diagrammi delle classi a volte si vedono poi delle relazioni che in realtà dovrebbero rappresentare le azioni svolte dalla persona, no? le relazioni tra le informazioni rappresentate nel diagramma. Comunque, ehm, l'attività famig famiglia uno, ragioniamo a livello summary, no? questo caso livello summary, sto Una delle aree funzionali di questo sistema è la registrazione iniziale, che fa una volta sola. Questa registrazione iniziale la dichiariamo come attività a livello summary. Questo lo scriviamo nella casellina che si chiama stereotype, che c'è in tutti gli elementi di asta che permette di indicare una specificità a piacere nostro, a tutti gli elementi praticamente, qualunque elemento può avere la casellina stereotype, adesso se sta il proiettore si vede tutto no? e in questa casellina stereotype ho scritto summary e quindi mi compare qua e quindi l'attore famiglia partecipa al caso d'uso, registrazione iniziale. Questo è il caso d'uso a livello summary che si articola in più casi d'uso a livello user code. Quindi ci teniamo aperto questo caso d'uso a livello summary come indice generale, e poi per ciascuno di questi blocchi ci facciamo un diagrammino in cui andiamo a spiegare nel dettaglio cosa succede lì dentro. Allora, faccio a questo punto il diagramma dei casi d'uso che chiamerò. Registrazione iniziale regis non di troppo, in cui ovviamente chi è l'attore o chi sono gli attori? Beh, l'attore che può partecipare a questi casi d'uso sono gli stessi attori che partecipavano al caso d'uso a livello sam. Visto solo aggiungendo dettaglio, le informazioni, è come se entrassi dentro quel caso d'uso e dicessi ok, la gestione iniziale in che cosa consiste? Consiste, dicevamo, in almeno due azioni, due, ops, in almeno due casi d'uso diversi a livello user goal, che sono la famiglia si registra al sistema, e la famiglia corregge i dati anagrafici dei figli, queste sono due azioni, due casi d'uso diversi, entrambi a livello user goal, ciascuno cioè dei quali porta un risultato, porta un valore tangibile, comprensibile per l'utente. Sono indipendenti, dicevamo, posso fare il primo senza, fare, senza necessariamente voler fare subito il secondo, posso decidere di fare il secondo anche non in contestualmente al primo. Ovviamente c'è un vincolo in più che qua non si vede, perché è una fase di indipendenza. Non si può fare corretti dati grafici se non serve è sistema questo lo sappiamo c'è scritto nel diagramma delle attività, c'è una freccia che dice chiaramente che può arrivare il token può arrivare a fare le azioni che contemplano la correzione dei dati grafici solamente se prima c'è stata una gestazione del sistema questa informazione qua non la vediamo se no si capisce più nulla qui vediamo questi casi come se fossero siamo indipendenti dal punto di vista dell'utente, dell della volontà dell'utente. Lui può fare l'uno o l'altro, poi non tutti sono attivabili in qualunque momento. Ma questo è un altro vincolo che il diagramma dell'attività può fare. Che il sistema informativo non lascerà fare una certa cosa se il diagramma dell'attività non lo prevede. Qui stiamo appiattendo il diagramma dell'attività in qualche modo dicendo ok, va bene, con tutti questi vincoli va bene, ma alla fine quali sono le cose che l'utente può fare? Le potrà fare in momenti diversi, sì, ma quali sono? Queste quindi, queste sarebbero no, la mia proposta di due attività, due casi d'uso a livello user goal che derivano dal summary registrazione. Se qualcuno vuole, un altro modo di vedere la stessa cosa potrebbe essere di aggiungere un terzo caso d'uso in cui la famiglia semplicemente consulta i dati anagrafici propri e dei figli. Cioè, noi possiamo pensare, e torno al diagramma di attività, che la famiglia guarda questi dati semplicemente perché vuole guardarli, controllarli, eccetera, e poi basta esce dal sistema prima di, senza necessariamente confermare o senza necessariamente segnalare che c'è un errore. Li ha visualizzati e basta. Quindi siamo noi stiamo, noi, stiamo progettando noi il sistema, quindi ci stiamo chiedendo, ha senso fornire all'utente una funzionalità di visualizzazione e basta di questi dati? Separata dalla funzionalità di correzione? La quale correzione potrebbe anche voler dire vedo che vanno bene e schiaccio ok però sono entrato in una, in una modalità mentale in cui voglio modificare potenzialmente poi se tutto va bene non ci modifico nulla cioè un po' come dire sono due azioni diverse aprire un file in sola lettura o aprire un file normalmente in modalità normale in cui magari non modifico nulla però nel momento in cui l'ho aperto così sapevo di poter modificare allora sta a noi come sempre il testo su questo non è non capire tutto, eh, e anche il diagramma dell'attività lo possiamo interpretare in modo diverso. È chiaro che se lo aggiungiamo vorrà dire che in qualche modo il sistema dovrà guidare l'utente in due azioni diverse, dovrà chiamare in modo diverso in modo che poi l'utente non si confonda entrando nell'una quando pensa di entrare nell'altra, entra questa, poi si arrabbia perché non riesce a correggere o cose del genere. no? Vabbè, ma questi sono problemi separati. Quindi già vediamo che ogni caso d'uso implica già una certa quantità di lavoro poi nella realizzazione del sistema e poi il sistema dovrà realizzare questa funzione. di una bon, Sta a noi decidere se questo lo vogliamo aggiungere. Se decidiamo di aggiungerlo non ci può sfuggire che questi due casi d'uso in realtà sono molto vicini tra di loro per cui un utente che inizialmente aveva detto sì, ti lo do un'occhiata ai dati semplicemente per stampare, per verificarli non mi ricordo più il codice fiscale del mio, del mio quinto figlio andiamo a vederlo lì ma magari quando sono lì mi salta all'occhio un errore e mi viene voglia di correre allora se è così io non obbligo l'utente a chiudere questa funzionalità a aprirne un'altra magari gli faccio, come dicevamo la volta scorsa una scorciatoia sono entrato in modalità sulla lettura e poi gli do un link, un bottone a funzionalità, passa, abilita modifica. Eh? Allora questo è la tipica, il tipico caso in cui si può modellare come estensione. La correzione anagrafica dei figli, pur essendo un caso d'uso perfettamente legittimo di suo, può anche essere un'estensione della consultazione dei dati anagrafici. E quindi aggiungiamo una freccia extend, la troviamo qua, la frecciolina con la E, tra corregge i dati anagrafici e consulta i dati anagrafici. Quindi la correzione dei dati può essere un'estensione, un potenziamento, un completamento maggiore rispetto alla semplice consultazione visto dal punto di vista dell'utente, l'utente può entrare, correggere, fare le sue correzioni, salva, finisce oppure entrare in consulta, consultare e uscire oppure ancora entrare in consulta, a metà accorgersi che vuole correggere e a questo punto passare, entrare dentro il caso d'uso correggi. continuare, quindi questo caso d'uso inizia ma non finisce perché la finisce la variazza E dov'è un'altra azione che compiamo sempre, ma io qua non ho scritto, dov'è che il qui? Cioè dov'è che metterlo in me a passo per farsi riconoscere come famiglia Tizio piuttosto che famiglia Caglio? Allora, questo non lo mettiamo. Fa parte di quelle funzionalità che sono talmente scontate che evitiamo di dover ripetere ogni volta. Quindi non abbiamo messo... Nel diagramma dell'attività non abbiamo messo nel diagramma di d'uso. Nel momento stesso in cui dico l'attore famiglia fa queste cose, vuol dire che l'ho già riconosciuto. Se no sarebbe un attore generico, un attore anonimo, sconosciuto. Cioè finché voi non mettete il vostro nome lì dentro quella casellina, il sistema non sa chi siete. Quindi non so se siete famiglia, il medico, la scuola, siete un utente generico. L'operazione di login che cosa fa? B promuove l'utente generico a utente specifico. Allora, quando io nel diagramma del caso d'uso metto un tipo di utente specifico, un attore con un certo ruolo ben definito, vuol dire che a monte l'utente si è già autenticato e il sistema è scritto di riconoscerlo come utente che avesse quel privilegio. Questo è il motivo per cui non mettiamo l'uso. Se lo volessimo mettere, ma non lo mettiamo, sarebbe modellabile in un modo di questo genere. Un caso d'uso login, diciamo, a cui però non, ha, non accede l'attore famiglia, ma accede un attore. Generico, anonimo. Un attore anonimo, un utente generico, no, non registrato, non autenticato al sistema cosa può fare? Beh, può vedere delle cose, magari una parte informativa, dei regolamenti, delle norme, eccetera, va bene. Oppure può fare il login e a questo punto diventa, dopo il login, non sarà più anonimo, ma sarà un attore di un certo tipo. Quindi mettere il login come caso d'uso di un attore specifico è sbagliato. Perché se sono un attore specifico, cosa fatto? fatto. Ecco, se volessimo modellare anche questa parte, no? che non fa parte del, del nostro esercizio, ma siamo qui per ragionarci, quindi nessuno ce lo impedisce magari avere una parte di informazioni, informazioni è una parte summary ovviamente, che è accessibile all'utente. Quindi l'utente minimo semplicemente può leggere la parte pubblica, l'informazione del sito, oppure può fare login e a questo punto diventa cosa normale. Se notate login, ho messo come caso il livello user goal, non ho scritto nulla, non ho scritto summary, perché quella è un'azione specifica. Non è un ambito all'interno del quale ci sono tante cose, no. In realtà le informazioni le posso vedere anche dopo che ho fatto il login. Quindi quest'area informativa potrebbe essere, cioè, consultare informazioni in casi d'uso, compresi nel summary, nell'area eh, informazioni possono essere accessibili anche alla famiglia, perché solo l'utente anonimo, se non è che devo fare logout per vedere le informazioni. Questo come lo modello? Beh, il modo migliore è quello di riconoscere che la famiglia, l'attore riconosciuto come famiglia, è un tipo particolare dell'attore generico. E quindi tutto ciò che può fare l'attore anonimo può anche essere fatto dagli attori specifici ha maggior ragione avrebbe da dire. E questo l'ho modellato con la freccia di generalizzazione tra Allora, Questa parte in alto non, non faceva parte dell'esercizio, però abbiamo due per ragionarci. Poi direi che questa parte che abbiamo fatto completa le azioni che ci sono qua, adesso noi avevamo il correggio i dati anagrafici che era qua Dove era? No. Ah, No, non abbiamo fatto il correggio i dati anagrafici qui, che articolava in questo diagramma cosa vuol dire correggere i dati anagrafici, quindi il tipo di correzione, inserimento, cancellazione eccetera queste sono tutte operazioni a livello, livello sub function se cioè le volessimo modellare. Cioè non è di per sé l'obiettivo. Fatelo in modo diverso. Quando io accedo al sistema non posso accedere con l'intenzione di modificare la data di nascita di mio figlio perché è sbagliato perché non lo so ancora se è sbagliato nel momento in cui accedo. Non so ancora se devo aggiungere un figlio perché chi li manca. in quell'elenco. Quindi queste qui non sono di per sé obiettivi, perché non me li posso porre a priori. Il scopo stracendo. L'obiettivo è, adesso mi metto qua, dedico 10 minuti a sistemare i dati anagrafici. Quello sì. Il sistema considero sistemare. l'obiettivo è raggiunto non quando ho corretto la data di nascita di un figlio perché magari devo anche correggere il luogo di nascita dell'altro è un'altra operazione che devo fare finché non le faccio entrambe, l'obiettivo non l'ho raggiunto è solo metà raggiunto quindi se noi volessimo entrare un pochino di più in questo dettaglio cosa che normalmente non è richiesta perché all'esame chiediamo il livello di user goal non quello che faccio ma se per noi fosse importante farlo vedere Qua potremmo dire che corregge i dati in in realtà include due casi, due sottocasi, vabbè, sarà fatto di vari passaggi, tra cui la correzione dei dati di un figlio, oppure l'inserimento ehm, di un nuovo figlio, dei dati di un nuovo figlio. Inserisce abbiamo sempre usato con verbi attivi. Questi, questi sono due casi di livello self function. function. Sia questo sia l'altro. che magari sono complicati dal punto di vista dell'interfaccia, dell'inserimento dei dati del controllo dei dati per cui, ci, per cui preferiamo descriverli a parte e metterli in evidenza che ci sono ma di per sé non sono un obiettivo utente user goal fanno parte di azioni magari complesse necessarie per raggiungere la correzione dei dati grafici dei figli, la quale invece è l'obiettivo utente quindi le ra rappresentiamo attraverso un'inclusione, quindi la freccia con la I, la correzione dei dati include, può includere queste due sottofunzioni. che sulla parte di registrazione iniziale non abbiamo altro da dire poi c'è la parte di controllo vaccinazioni andiamo a vedere l'activity diagram dice la famiglia seleziona un figlio visualizza l'elenco dei vaccini e correggere la correttezza sistema informativo per vedere in le la famiglia corregge l'elenco la famiglia visiona l'elenco della Allora, queste sono le azioni che abbiamo progettato insieme, chiediamoci quali siano i casi d'uso, quindi singole interazioni indipendenti, senso compiuto, limitate nel tempo che la famiglia può compiere. Qui l'attore è sempre la famiglia. Allora due cose facili famiglia seleziona un figlio non è un caso di uso da solo quindi sarà il primo passo di un uso più ampio che viene sotto seconda osservazione sistema informativo verifica le anomalie sui vaccini del figlio allora io qua mi chiedo quanto ci mette quanto tempo ci mette cioè io entro, verifico, corretto, faccio una serie di correzioni, inserimenti, eccetera, eccetera, poi dico l'elenco è corretto, ho due casi. O il sistema informativo fa il suo controllino e mi dice subito, ci sono delle mani oppure no, oppure per qualche motivo, non è questo il caso probabilmente, ma la risposta non me la può dare subito mi dice va bene, elaboro la cosa e ti faccio sapere quando ho finito, oppure torno domani a vedere la risposta. Quindi può darsi che, visto che qui è un'accelerazione del sistema informativo, che l'azione successiva dell'utente sia contestuale ancora, cioè nello stesso momento, nello stesso contesto, nello stesso browser in cui sono seduto, oppure debba venire differita. Viene più tardi nel tempo, perché nel frattempo il sistema informativo e l'informatività... Ho un'attesa di un segnale, e non so quando arriverà il segnale, quindi non posso obbligare l'utente a stare lì fermo in attesa che arrivi il segnale. Ho una pausa, una precisa. Cioè ho qualche cosa che fa sì che l'azione successiva dell'utente non possa essere, o oh, non necessariamente, non possiamo sapere a priori se può essere contestuale con l'azione precedente. Se c'è qualcosa che rompe in mezzo sono due casi più separati. Sarebbe due casi più separati. Inserisce i dati e poi controlla in un secondo momento la correttezza della procedura. No? Come quando voi aprite un ticket con la segretaria di studenti che un millisecondo dopo che avete aperto il ticket cominciate a mandare mail a destra e a sinistra dicendo nessuno ha ancora risposta. Scusate. Il tempo che qualcuno lo legga. Eh, però sapete che la risposta non, dovreste sapere, eh, che la risposta non arriva contestualmente alla richiesta, arriva dopo qualche tempo. Perché? Come dicevo, attesa di segnale, attività complesse del sistema informativo, pressitra oppure, non ho detto prima, azioni di altri attori. Cioè, per esempio, la segreteria, io far, carico un ticket e poi devo aspettare che ci sia un altro attore della segreteria che risponda. Solo dopo potrò vedere la risposta. Allora, caricare il ticket e vedere la risposta sono necessariamente due presupposti diversi. Ok? Eh, mentre invece qua in questo caso non, non, non, non mi sembra il caso no? c'è cioè, anche riscritto nel testo, l'abbiamo visto sul modello concettuale che questa verifica è semplicemente un controllo di date e di obbligatorietà oppure meno dei vaccini a seconda dell'età quindi è una cosa che se, è se ci mette 100 millisecondi è perché è fatto male no? e quindi non, è, non, non, non crea un rallentamento non crea una cesura nel flusso di interazione tra utente e sistema. Quindi l'azione successiva fa ancora parte del flusso di interazione precedente. Quindi un po' la domanda è quante volte l'utente può, deve, alzarsi dal computer per andare a fare altro e poi tornare e riprendere l'azione diversa. quindi in questo caso nel momento in cui salva, dice conferma, istantaneamente i sistemi di dare a posto oppure ci sono queste anomalie. Istantaneamente dal punto di vista dell'utente. Poi noi ci siamo scritti questo per ricordarci che dobbiamo fare l'algoritmo che controlla le date. Allora, in qualche modo stiamo concludendo che questo diagramma dell'attività si mappa tutto su un unico proceduro. Se io qua dentro potrei magari girare 8 ore, ma è un'unica sessione. E l'unico modo per uscirne, tra con la soddisfazione dell'utente, è che l'utente abbia detto, Salvo, secondo me è corretto adesso. E meglio ancora se poi il sistema mi dice sì è vero, non ci sono anomalie. poi ovvio che nessuno obbliga l'utente a stare 8 ore lì, in questo caso lui si può sempre interrompere a metà, lui avrà salvato fino a un certo punto, poi lo riprende domani, però vuol dire che se l'ha interrotto a metà, diciamo, lo diciamo anche noi, l'ha interrotto a metà vuol dire che non è finito, non è concluso, non è compiuto, ma non lo può riprendere. Da dove è rimasto, ricomincia da selezionare un figlio e rivedere i suoi vaccini e lui si ricorda dove è arrivato e quindi va avanti a controllare. Non è il sistema che lascia no, non rimane in sospeso con la procedura del sistema. No? Un po' come quando lasciate un browser troppo aperto su un sito, lui dice la sessione è scaduta, deve rientrare e farlo via. qua, pensate di andare via, per aiutarci a distinguere i casi. Non immaginiamoci mai la pausa di un minuto, che è confonde. Quando pensiamo alla pausa ci stacchiamo passiamo nessuno al domani, passa un giorno. Allora, quando riapro il browser mi ritrovo esattamente sul punto di prima, oppure devo ricominciare una procedura che magari è semplice, breve, ma devo ricominciare. Poi la ricomincio con dei... Non ho perso i dati, eh? Non è che le modifiche che ho fatto ai vaccini di ieri le ho persi per sempre. Ho cominciato a fare alcune modifiche ma non, ho mai, non avevo detto, ho chiuso il sistema prima di dire fammi dare il controllo perché secondo me le correzioni le ho fatte tutte. E quindi io ero cosciente che ho dovuto interrompere prima di aver finito. Allora, tutto questo significa che noi abbiamo un caso d'uso, cioè, cioè un'area funzionale che è il controllo vaccinazioni, che mi devo aggiungere nel mio livello summary eh? qua e se vogliamo corrisponde a un diagramma dei casi d'uso a livello di goal molto semplice quindi facciamo un diagramma di d'uso che si chiama controllo vaccinazioni, nei quali la famiglia Anche qua, se vogliamo, possiamo usare lo stesso meccanismo della volta scorsa. La famiglia può visualizzare semplicemente le vaccinazioni oppure correggere le vaccinazioni con un extender che permette volumi di passare da una all'altra. Se vogliamo usare, alla fine, stiamo progettando un sistema, se lo rendiamo coerente, cioè il sistema si comporta nello stesso modo nelle varie parti, è più facile per l'utente orientarsi. Quindi, la famiglia eh, consulta. Elenco vaccinazioni e poi avrò la famiglia che corregge elenco vaccinazioni. Sono due azioni separate, la prima in sola lettura, la seconda in modifica e tendenzialmente c'è un'estensione dalla seconda alla prima. Come minimo serve quella sotto da la sopra l'abbiamo aggiunta di più quindi ci sono obiettivi la famiglia vuole correggere l'elenco delle vaccinazioni ok? inizio nel momento in cui dico voglio correggere l'elenco delle vaccinazioni so già che ci vorrà un certo tempo proprio quando dico questa frase va bene, non è che un minuto di tempo vado a quella scansione, no, Ho già che devo controllare già per i certificati, l'espansione qui ci vorrà un certo tempo sarà è cioè, no, un caso d'uso pesante in termini di impegno per l'utente. però l'obiettivo o è aggiunto o non è aggiunto o ho fatto la correzione o non ho fatto la correzione faccio una correzione mi sembra prendermi in giro come obiettivo il mio obiettivo è fare una correzione, poi lo smetto, ne faccio un'altra domani, calma, calmo, non mi stanco troppo. Non, è, non porta valore fare una correzione. Una correzione è un pezzo di questa cosa. E andiamo a vedere a livello di sottofunzioni che cosa comporta fare queste correzioni. Perché noi abbiamo il correggilenco Vicini che avevamo già analizzato. e ci dice, va bene, guarda che tu puoi modificarlo o inserirlo e inserirlo ovviamente è un'operazione leggermente diversa perché ti richiede il certificato il PDF, inserirlo eccetera, oppure ma magari ce l'avevamo dimenticato, eh, per fortuna che abbiamo l'attività di diagramma a ricordarcelo una delle azioni possibili nella, nella gestione dell'elenco dei, dei, dei vaccini la parola, è l'esenzione allora in questo caso è un terzo sono tre sottofunzioni possibili no? e quindi nel nostro se vogliamo esplicitarlo già così siamo lo facciamo abbiamo tre sottofunzioni che sono Inserisce nuovo vaccino e il pdf correlativo, modifica vaccino e vaccino e inserisce esenzione. Esenzione. Eh dai abbiamo ecco. giusto, Questi tre sono tre casi d'uso inclusi che possono verificarsi all'interno della correzione dell'elenco di vaccinazione. Ecco, in questo caso particolare, proprio per dire che le regole assolute questa materia non esistono In di esenzione mi viene tanta voglia di considerarlo come caso d'uso a livello di user goal perché vado dal medico mi faccio fare esenzione e poi apposta vado sul sistema e la inserisco mentre la correzione dell'elenco è più una cosa di manutenzione di un elenco controlliamo se tutto a posto questo invece potrebbe essere l'intenzione con cui l'utente adesso accede al sistema. Quindi mentre inserisco un vaccino, modifica vaccino, le considero solamente a livello di sottofunzione e quindi funzionali, asservite, schiave rispetto alla correzione dell'elenco di vaccinazioni questo è anche incluso, ma potrebbe anche essere richiamato separatamente, direttamente dalla famiglia come obiettivo. Quindi diventa anche uno user goal, un caso d'uso che di per sé ha un suo obiettivo. Quindi lo definiamo il user goal qui, non c'è scritto, scritto perché è sottinteso user goal. oppure fa parte del processo di correzione quindi vuol dire che io mi sto immaginando che dal punto di vista dell'interfaccia utente io do una voce in inserisci in gestione oppure controllo l'elenco dei vaccini poi sempre controllo l'elenco dei vaccini posso correggerli eccetera e lì mi ritrovo di nuovo la voce inserisci in gestione. che ovviamente se viene richiamata da qua io ritorno qua e posso fare altre correzioni dopo se invece viene richiamato da qua, inserito esenzione, è finita questa qui, ritorno diciamo, al menu principale. Quindi ho due percorsi diversi per attivare la stessa funzione. Uno nel contesto di un correggi in vario modo e rimango in quell'ambito, l'altro una funzione separata, esterna. Uno sorto di scorciatore che mi manda direttamente lì quando voglio solo inserire l'esenzione. E quindi non mi devo sorbire l'elenco di tutti perché tanto non, in quel momento non voglio correggere, neanche con me informazioni per correggere. Ho solamente in mano un pezzo di carta col codice che bene che inserisca nel sistema quindi perdere. Questo include forse opzionale, uno potrebbe anche non metterlo ma in realtà lo metto per coerenza con l'attività di aga, perché nell'attività di abbiamo mi hanno detto che l'inserimento di esenzione fa parte dell'attività di produzione, allora usiamolo, adottiamo questo sistema. Però qui ci stiamo ponendo domande più pratiche, cioè l'utente, quelle funzioni, come le attiva, da dove si arriva, e allora scopriamo che magari questa, questa funzione è un pochino più speciale delle altre. E decidiamo che per l'utente vogliamo creare un percorso più visibile, più facilitato per farvi vedere questa che non è semplicemente modifica una data minore ma è essenzialmente inserire, completa una procedura complicata che è partita dall'appuntamento col medico, prendo la macchina, parcheggio, eccetera, eccetera, per avere questo fuori e poi si completa così. Tutta la parte della macchina, il sistema informativo non la vede, ma l'importante di poter inserire questa situazione magari la mettiamo in evidenza. Come sempre, è un possibile, una possibile soluzione quella che sto facendo io adesso. Sto rimanendo in a ma voi in questo modo, non è né l'unica né la più giusta. Eh? Ricordiamocelo sempre: altro, cosa è rimasto d'altro? Dunque, le activity diagram sono tutta la parte sui e rimangono il medico e il dirigente che fanno cose. In particolare il medico cosa fa? Allora qui abbiamo un caso d'uso che è una TV diagram, scuso, un processo che abbiamo modellato in modo, direi, estremamente dettagliato. Selezione del figlio, selezione del vaccino, eccetera. Perché l'abbiamo dettagliato così? Per, per ribadire il fatto che questo codice generato dal sistema informativo ha bisogno di queste due informazioni. Però né selezione del figlio, né selezione del vaccino, né l'unione di queste due cose di per sé sono un obiettivo. Questa è un'azione del sistema informativo, quindi non la guardiamo, è un'azione che non interrompe il flusso di esecuzione perché presumiamo che sia istantanea e quindi tutto questo nuovamente è un unico caso. Il medico vuole generare un codice di ok? per farlo deve fare tre passaggi, o due. Noi non sappiamo se queste due cose avvengono prima una e poi l'altra, oppure in un'unica videata ti chiede entrambi i dati. Così ci decideremo più avanti in due fasi, in due passaggi intermedi: prima la narrativa e poi l'interfaccia, il mediatria però sappiamo che a vale di queste che siano uno o due passaggi non abbiamo finito non ci può essere una sensazione di soddisfazione fino a quando non vediamo questo maledetto quindi stessa cosa di prima nel summary a questo punto abbiamo un attore nuovo che è l'attore medico che anche lui se vogliamo è un tipo di attore anonimo perché mai lo vogliamo togliere, anonimo, generico, ecco, chiamate il termine che le preferite. Sicuramente non è un tipo di famiglia, questa generalizzazione non si può fare tra medico e famiglia, perché il medico, in ruolo di medico, non può fare le cose che fa la famiglia, non può correggere i dati grafici della famiglia, non può correggere l'elenco dei vaccini. Poi, per carità, se lui, come persona fisica, a casa, cioè dei figli, allora avrà anche un login come famiglia, che è separato, indipendente, rispetto a quello che è meglio. E cosa può fare a livello summary? Può fare la, la generazione di codice, genera codice di esenzione. Questo è già di fatto un caso d'uso a livello di gergola. Se abbiamo un senso estetico non ci piace che nei stessi diagrammi ci siano cose a livello summary, a livello user goal, e quindi ci facciamo un diagramma separato, ma se no andrebbe benissimo. In questo caso abbiamo un diagramma che contiene solo, tranne il login, che è un caso malato a parte, solo, solo eh, casi d'uso a livello summary. E poi ci sarà un caso d'uso, genera codice di use che genera genera codice di esenzione in cui il solito medico, andiamo a prenderlo da qua per pigrizia, genera il codice di esenzione. in Però questa è quasi pedanteria, no? scrivere due volte: uno come summary e l'altro come user goal, che è l'unico user goal di quel summary. Vabbè, perché il sistema nostro in realtà si è concentrato sul paziente, sulla famiglia, no? Se il sistema fosse vero, probabilmente il medico avrebbe tante altre cose in più da fare, tante altre funzionalità in più. E analogamente eh, succede col dirigente scolastico, che dopo che il sistema informativo ha verificato tutte le anomalie, il direttore scolastico consulta l'elenco dei figli in regola. Quindi anche questo è un'azione unica questa parte ovviamente non la vediamo, non fa parte del caso d'uso, rimarrà solamente questa, una consultazione di un evento. Quindi abbiamo un altro attore, che è il dirigente, anche lui eredita ciò che fanno gli utenti anonimi. e anche lui può avere accesso solamente alle funzionalità di visione elenco figli in regola che possiamo etichettare come summary sapendo che al momento avremo un solo caso user goal da inserire No? Se mi si chiede, fai il diagramma dei casi d'uso a livello summary, vediamo solo questo, e a che livello summary ci deve essere. Se mi si dice, fai il diagramma di livello a livello user goal, serve l'altro. No? Un diagramma che mescoli un po' di summary e un po' di user goal nello stesso disegno, è abbastanza eh, poco leggibile. No? E quindi, poi eh, per il tipo di esercizi che facciamo noi quasi sempre c'è una parte pre predominante e poi il resto del sistema si la funzionalità, d'arte per far capire che c'è qualcuno prima e dopo, ma il grosso in questo caso qua lo fa. Ovviamente a maggior ragione non c'è qua ciò che già non c'era nell'attività TD diagram, quindi la famiglia comunica col medico. O il medico dice che c'è la famiglia, eccetera, eccetera. Ma in più qua non, non ci sono neppure quelle azioni che il sistema informativo fa, adesso il nostro processo era semplice, non c'erano i nostri segnali scambiati, le grosse elaborazioni, ma tutte le cose che il sistema informativo può fare o da sé, senza l'intervento dell'utente, o interagendo con altri sistemi informativi, non li vediamo. Quindi la parte, questo è vero, nei diagrammi che tu uso sarà ancora più vero nelle narrative a un certo punto succedono delle risposte del sistema a valle di lavorazione che non vediamo. Ricordiamoci che il nostro punto di vista nel caso d'uso è immaginiamo di essere seduti a metà di questa linea. Non vedo cosa pensa l'utente, non vedo cosa fa il sistema, vedo solo cosa passa avanti e indietro, le informazioni che fluiscono avanti e indietro. Questo concetto lo riprenderemo meglio giovedì quando parleremo di una volta Okay. Allora, se beh, questo esercizio è finito, abbiamo ancora un quarto d'ora, io magari prenderei a caso un esercizio di quel laboratorio e proviamo a ragionare sui casi d'uso di questo esercizio. Mm? Eh, ad esempio, l'ultimo laboratorio della settimana scorsa, di cui vabbè dovevate fare il diagramma dell'attività, quindi non stiamo a rifarlo da, da capo, no? Non quello di domani, chiaramente. Passiamo il secondo, perché il primo è troppo facile perché di fatto c'è un utente davanti alla macchinetta è un l'attore solo, questo secondo è complicato il diagramma di processo, e l'avete visto, però proviamo a chiederci, normalmente il diagramma del decreto d'uso lo facciamo a partire dal diagramma di processo che ci guida, però nessuno ci vieta di cominciare a pensarci indipendentemente dal processo, quindi indipendentemente dal vincolo temporale. Quali sono le azioni? Gli attori e le azioni che questi attori possono fare. Allora qua è utile perché ci sono molte azioni che non avvengono direttamente tra l'utente sistema ma avvengono internamente al sistema tipo Assegna un numero progressivo di pettorale, un'azione interna del sistema, oppure azioni che avvengono tra utenti e utenti, che già nel diagramma di processo non, dovuto, non abbiamo messo. Ad esempio, gli addetti ammettono i partecipanti all'area riservata, che è una cosa che il sistema non può sapere, non può vedere. In più ci possono essere e chiediamocelo degli utenti che sono descritti qua ma magari non accedono al sistema cioè gli addetti devono accedere al sistema? sì sì perché devono registrare la presenza degli utenti con il loro dispositivo mobile in questo è un dettaglio quindi l'addetto è un attore del sistema l'atleta è un attore del sistema? sì perché si iscrive ma dopo che si è iscritto, non fa più niente. Quindi, se per caso la parte di iscrizione non ci fosse, o fosse un'iscrizione fatta sul posto, l'atleta non sarebbe un attore, perché non interagirebbe mai direttamente con il sistema informativo. Quindi, facciamo sempre attenzione che non è detto che vengono iscritte le azioni di persone, poi che effettivamente queste persone siano attori. Sono attori solamente se interagiscono col sistema. Quindi in questo caso, se facessimo un diagramma di casi d'uso, prima di tutto chiediamoci, chi sono gli attori? Allora, l'attore c'è sicuramente, diciamo, l'atleta, Qui non è chiamato atleta, l'ho messo io perché chiamarlo iscritto mi piaceva, o partecipante mi sembrava troppo vago. c'è l'organizzazione. allora è semplicemente un tempitivo per dire se accettano fino a torto oppure c'è qualcuno che fa cosa. Beh, sicuramente accettano al massimo le iscrizioni, questo è il tipico requisito non funzionale non comporta nessuna azione precisa, semplicemente mi dà un numero massimo oltre il quale il sistema non deve più accettare l'iscrizione, ma non è una funzionalità su cui qualcuno deve fare qualcosa. Un giudice convaia la regolarità, il giudice pubblica il regolatore finale, allora a me sembra che l'organizzazione non ci sia, non faccia nulla. Perché l'organizzazione è l'organizzatore, no? Il, il responsabile. Magari c'è ma non fa niente. Però con Chi convallazione? Allora, questo ecco. Convai la descrizione. Con... È una persona o è il sistema che convai l'iscrizione? descrizione? L'organizzazione. Quindi voi intendete che tutta questa parte.. Ma non può no allora tu mi dici può essere uno degli addetti a comprare la descrizione la risposta è no nel senso che magari è la stessa persona che però fa sia l'organizzatore che l'addetto in qualità di addetto un generico addetto non ha la facoltà di fare quello che può a me questa frase suona un po' strana perché ci sono delle frasi delle parti tipo assegna un numero di progressioni pettorali che sono tipicamente del sistema Comunica l'accettazione al partecipante ed è il sistema cioè il sistema che gli manda la mail o il messaggino che dice Se invece comunica l'accettazione al partecipante fosse l'addetto che gli dice guarda che sei accettato si può stare qua come frase ma nel, nel modello non, non, non la vediamo ma non senso, no? Invece accetta il numero massimo di iscrizioni anche un controllo che può fare il sistema L'unico dubbio è verifica la correttezza dei dati. Allora, che tipo di verifica è? Eh? È una verifica formale, che la data abbia senso, che il cognome ci sia, eh, cose di questo genere, allora può essere fatta in modo automatico? Oppure è una verifica semantica, sostanziale, che richiede l'intervento di una persona che possa valutare. Perché l'unica azione che mi rimane è quella della verifica dei dati. Allora, se pensiamo che la verifica dei dati sia una verifica formale, che ti scrivi, ti iscrivi i tuoi dati, ti dice eh, manca la data di nascita, manca il luogo di nascita, allora è un'azione una che non... Questa è l'organizzazione, semplicemente è chi ha fatto il sistema informativo il quale poi autonomamente è in grado di fare tutti quei controlli. E non è necessario un responsabile dell'organizzazione che vada a spuntare il nome per nome tutti iscritti. Quindi, io la, visto cosa sta intorno, le altre azioni che stanno intorno la considererei un'azione vuota completamente dal sistema. Una serie di azioni vuote completamente dal sistema. E questo vuole anche dire che il caso d'uso per l'atleta è uno solo. Perché lui si iscrive online, vengono forniti i dati personali e alla fine vi arriverà la conferma. Se invece qui ci fosse un'azione umana, questo convalida fosse un'azione umana, allora ci i due casi di uso diversi, uno in cui carico i dati e l'altro in cui riceverò l'esito perché non può essere contestuale, perché non posso obbligare quella persona a essere incatenata a rispondere alle all'eterno del mattino esattamente quando l'atleta decide di iscriversi. Allora, in questa ipotesi noi abbiamo quindi l'atleta che fa una cosa sola, essenzialmente che si iscrive, quindi iscrizione online. Tutto questo è un caso d'uso unico. Non è separabile. Se, tutti, se i controlli che sono di due tipi, sul numero massimo di partecipanti e sulla correttezza formale dei dati, se questi controlli si possono fare in modo istantaneo o automatico non c'è motivo di scherzare. Lui va, si iscrive, nel momento in cui fa iscritto, o il sistema gli dice errore oppure il sistema gli dice va bene, il tuo pettorale è 312 e quindi sei iscritto. Quindi si iscrive alla gara, non al sistema. Eh? Qui questo lo disegno direttamente a livello user goal. Poi che questo a livello di activity diagram sia complicato sono d'accordo, perché devi controllare i dati, tornare indietro, non va bene, il numero massimo è superato, no, tocca, non ma... va bene, però alla fine deve essere svolto tutto nella stessa... Se ho inserito i dati e non sia stato conferma se mi mancava un dato e non l'ho corretto, l'iscrizione non c'è, il risultato non è raggiunto, l'obiettivo non è raggiunto. E poi ci sono invece le azioni di altri due attori che sono l'addetto e il giudice, che intervengono durante la gara con ruoli diversi, poi può darsi che una persona fisica sia sia sia addetto che giudice, ma questo è... Non lo vediamo qua. Cosa fanno gli addetti? Ammettono i partecipanti all'area riservata. Fanno così, con la mano, ma il sistema informativo non lo sa. E tramite il dispositivo mobile, questo si sì, registrano la presenza. Durante lo svolgimento della gara, quindi dopo, sicuramente è un caso separato. Quindi all'inizio della gara gli addetti e eh dai, Voglio l'omino, gli addetti faranno la presenza o convalida la presenza di un atleta o oh, l'atleta è presente, ma non interagisce con il sistema quindi non è un attore di supporto non è un attore secondario in questo caso cioè per assurdo se l'addetto dicesse Mario Rossi c'è mentre in realtà Mario Rossi non c'è il sistema non se ne accorge diverso sarebbe se il testo dicesse beh, l'addetto so, mette la presenza del, del, del, dell'atleta il quale conferma con l'importo digitale allora a quel punto sarebbe un attore di supporto perché dovrebbe agire anche lui direttamente con il sistema informativo per fornire un dato, un'azione. E invece durante la gara registrano il passaggio. Vabbè, questo è semplice. Di nuovo... L'unico attore è l'addetto perché di sicuro l'atleta la, la, non è che si ferma a farsi registrare, a, firma, a controfirmare, eccetera, lui sta correndo poverina, sta cercando di sopravvivere in quella gara. E poi ci sono le azioni del giudice che adesso in realtà il tempo stringe quindi non riusciamo ad analizzare nel dettaglio, dipende se però oggi dobbiamo vedere come abbiamo fatto il diagramma delle attività se le intendiamo un'attività attività veloce, istantanee allora può essere un caso uno solo più un altro di pubblicazione graduatoria, oppure se non sono separati cioè se ha senso separare la situazione dell'arrivo con la regolarità della corsa questo magari lo riprendiamo la prossima volta grazie